Zombie apocalypse. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti e a tutti, nuovo video. Perché che che Come stai? Spero bene. Allora, questo è un video che dicevo per sparare in compagnia, ma soprattutto per... Tenso. essere insieme appunto allora oggi sono uscita a guardare delle passeggiate anche se il tempo non era bello per niente però vabbè e niente tra poco farò qualche video tag perché sono stata tagliata non so che ragazze anzi ho guardato i video tag non di tutte ma devo guardare, e poi eh, ovviamente farò quel video tag e nulla non mi preoccupate appunto questo video scherizzo per parlare con voi e raccontarvi un po' che è insonata la spesa e... ho comprato un sacco di cose buone, ma no? vabbè, niente e quindi nulla ho comprato cose buone e... come dire e carogliolte, cioccolate e... vabbè... le solite cose, il latte e basta non è tutto ciò, non ho preso questa okay. che... comunque... vuoi che mi raccontate di io ho molte solite cose nulla di... nulla di... come dire, nulla di... nulla di importante tutto questo. ho appena pranzato, tanto un po' pure e prendo anche qualche omicida di cioccolato e basta, oddio, non voglio dire di cosa però non mi piacciono questa finch'io cioè come le ho contestato sembro un'anziana quando a rispetto a capire anziani però sembro una nonnetta che canta non mi piace ho preso ancora pure. e niente aspetta un altro cane che abbaglia, non ti piacciono niente Uh, quindi eh, tra poco fa un video tag con le 10 fisse che ho io, non sono tante le fisse che ho, però O me le fisse, ma non, non è bello inventarsi le fisse, perché non è, non è, non è essere coerente inventarsi le fisse, e dopo fisse ce l'ho, ma tante fisse, non sono tantissime, però quel po' che non me lo voglio dire. Niente, Oggi sono stata un po' alla cavolo perché mm -hmm. ieri ero in palestra Avete capito bene, ieri pomeriggio ero in palestra E, e secondo me ero in palestra, si, sì, ieri ero in palestra E poi niente, tornata a casa Gli ho fatto una bevruccia e mi ho messo Mi ho, messo, ho messo maglia che ho per la calda e accogliente, anzi stavbo un'altra, una che c'è questa qua. Oggi mi ha rifatto la doccia e io ho messo questa qua, questa maglia. Per te un po' andrata in una matrice perché non mi piace stare con tante con sempre con le stesse mani, per riesco a cambiare. Anche se è pulita, però per prendere un po' di per e la roba, però pesco a lavare e lavare la, la, la, la roba. Ovviamente non sono tanto pesata, però è giusto che devo lavare, con la bella skincare, tanto oramai prima a casa e mi lascio via, quindi posso anche farmi la faccio volendo, come me l'ho fatta ieri, siccome ieri l'ho fatta, però me la faccio anche oggi. sempre che ci sia acqua, sempre che cioè, perché ieri se è non so se io, sono no, sono ieri se no è stesso ieri alto clarato quello che è insomma quello che ho sempre faccio cioè quello per l'acqua tutto sommato mi è andata forse bene dire perché perdeva acqua stava finì, e, e perdeva acqua quindi ho detto cosa sarà mai successo volete sapere se non chiedevamo tutto il rubinetto per l'acqua e tutti i rubinetti che c'erano in a casa nostra a partire dal, dalla luce e tutto quanto poteva scoppiare l'autoclave, così lui nella sua, non voglio allarmare inutilmente però abbiamo fatto tutto per, per mettere a posto i rubinetti dell'acqua perché stavo perdendo una muro assurdo stavo per scoppiare tutto dove ho evitato il peggio e così era, quando... io non so cosa questa macchina qua è qui, ma non pagata, non lo so comunque niente tanto per dirvi voi che finalmente sono riuscita, insomma, avevo tappato un po' perché ci sono dei fili scoperti nell'autoclave, nell non mi chiedete niente a cosa sia successo, però è così mi sto dicendo, ci sono dei fili scoperti che siamo riusciti a tappare, insomma, a fare un po' di... Non lo so, io non sono un trauri con tecnico dell'acqua dell'autoclave, dell però tutto sommato sono riuscito a un po' a risolvere, non del tutto, perché però rivenire a ricontrollare. Ma io non lo so, non so sottilmente, non posso neanche mai, perché non so niente. E niente, intanto ho preso delle camille, che sarebbero le camille? Un dolce, un po' un blu, un come lo chiamare voi, che in italiano lo chiamate le camille, voi direte ecco fatte le camille, adesso un dolce, Queste qua sono le famiglie queste qua, vedete che sono carote ricche di mondo, nel succo d'arancia è che è difficile a me sembra che non creepio comunque questi qua sono delle famiglie vedete vabbè, è scritta lì comunque, fidatevi queste sono le famiglie vedete devono essere stra buone sicuramente troppo poco veramente e niente e quindi praticamente per preso famiglia, dei tutti di cioccolato, della pungere e il resto niente non ho preso null'altro eh, Quindi praticamente cosa devo prendere? Io tutto lo guardavo da una parte o dall'altra. Io dovevo guardare qui. Vabbè. Non mi abituerò mai a guardare per guardare nella telecamera. Vabbè. Diciamo che sono una cosa disperata. Diciamo. Io invece guardare qui, devo guardare qui. E niente, quindi era. Tutto eh, sommato prima o poi vi prenderò a fare video di trucco perché mi sto facendo non pochi, neanche tanto pochi, ma per niente, non so cosa mi sto facendo, non riesco più a fare video di trucco, non perché non ne voglia, perché il tempo è poco, quindi non lo so, vedrò di fare più video di trucco, perché non voglio mandare in palla di sistema di YouTube con i miei troppi video canale di video ecco perché mi piace fare i video ma non parlo troppo e come non parlo per niente quindi non lo so nel senso che se però fare tanti video però non mi riguarda nessuno non me ne può creare potrei... non è come me ne creare, potrei... fare questo ti insomma vorrei fare tanti video ma non voglio neanche fare troppi insomma una via di mezzo però boh non uh, so, vediamo. Niente. Ta. Si vedrà dai. Adesso tra poco comprò fare anche di pulizia. Non mi sa che lo farò in un altro canale YouTube, però se è tutto in make up. Tra l'altro volevo farlo trasformare questo canale tutto in up e skincare il videoblog, ma no, il video vi vorrei mettere un altro canale, il quale uno che ho già, ma da tempo e tempo, che ho messo dei contenuti che ho cancellato, e... vorrei fare un thriller, questo mi viene dicevo, vorrei fare un thriller dove ci sono o trailer, come si chiama, non so, dove presento eh, il canale, di cosa voglio parlare, che contenuti vorrei portare c'è un altro canale che si chiama blogger youtuber si sì, esatto e vorrei portare di blog ma anche blog di casalinghi perché no? potrebbe essere bello poi si sì, basta di seguirmi metto il link tutto qua nell'info box e basta ragazzi io vi lascio eh, perché non so quanti video però ancora da fare quindi vabbè me ho tutti appuntati però ne ho tutti alcuni Niente. ci vediamo a un prossimo video ciao ragazze eh, volevo attaccare alcune ma non lo faccio adesso perché adesso mi autoattacco in questo video si sì, va lo guardate se no ciccia ah non fa niente eh, ah non l'ho detto all'inizio lo dico alla fine mi hai un bel like di supporto un commento e ti fate la campanella quando allora voi decidete di iscriverti al mio canale youtube ciao! Seguitemi su instagram